Questo è un giorno normale, non vi aspettate la gricia, la matriciana, eh, lo spaghetto della mucola, è un giorno normale, quindi tornato dalla palestra, ancora con il pantaloncino, <ride> e devo mangiare qualcosa che mi soddisfa, quindi carboidrati, proteine, un po' di fibre, tutto ci deve stare, aspetta che si brucia l'olio, e quindi aglio intero così, questo, poi io ho bisogno di un po' di tutto, con un pasto solo, con un piatto solo, quindi metto pure, mamma mia come va forte questo abbassiamo mettiamo allora quindi, tonno facile della scatoletta ma tonno guardate come quello è naturale, una schifezza una schifezza una schifezza, però dobbiamo fare una cosa da che è poco saporita, poco gustosa, dobbiamo prendere la zitta Roma! buona, che vuoi, che è successo? senti, poi. <ride> Peperone verde, pure lei se la menta, del tonno. Peperone verde mi è rimasto, vedete quanto sono moscetti questi? Mi Sono rimasti dentro al frigorifero, ok. Questo quindi faccio un po' un miscuglio di tutto, un po' tanto quello che uno strozza è in grazia. Vado così, va bene, qua. Vai, poi faccio andare, levo subito l'aglio che ha fatto il suo lavoro ah, la pasta integrale peperoncino, sempre così diamo un po' di sapore, di gusto a questa robetta poi mettiamo prima i ceci belli, liberi vedi, vai la pasta l'ho messa proprio poca ho messo sono venti di pasta ma non so chi ti permette è da dividere in due quindi un F10 un idro più grosso un F20 per me ok? perfetto poi intorno all'ultimo ci metto pomodoro la ah. paletta oggi l'ha funzionato ah. eccoci qua buono, buono, buono, buono e dopo qua? poco poco, così latterini buonissimi che mi amico fagi, vai così così eccoli qua veloce ah. bello, ci tutti quanti colori così, poi allora il tonno verso la fede non ci provare a metterlo prima Devo un po' la salsa, addio! Allora, qualcosa di profumato io ho, oggi ho pochissimo ho sto rosmarino congelato dal frigo dal freezer, anzi metto questo così ci sta bene, col tono un po' meno però, andiamo avanti vediamo un po' di, di odore e di profumi quindi durante la settimana dobbiamo fare i bravi, ok? Poi, sabato, venerdì, domenica, zotto! Su, so, ci massacriamo! Allora, vediamo la pasta, siccome a che punto sta Ci siamo, quasi, vedete? Eh, vediamo qua insieme C'è leggermente un po' di bianco, guarda bene bene bene Quindi, io che faccio adesso? La metto qua dentro, vai! Vado, così la finiamo di cuocere qua dentro Guardate che bella scura! Quindi, pasta integrale Ci sono più fibre e fa meglio, dai! Non rinunciamo alla pasta, però vedete, un piatto unico, veloce, che ci possiamo mangiare, tornati dalla palestra, eh, eh, dal lavoro, e, vi, e sarebbe meglio farla a pranzo che alla cena, eh! Io, fa, io mangio sempre la pasta veramente a pranzo! Oh, andiamo avanti! Allora, maestro, addiovo, esci qua! Maestro, a, a, a, a, a, a, a, a, andiamo al massimo <ride> andiamo al massimo levo rosmarino che non mi piace più basta aggiungo gli ottimi ceci è un peccato sono lasciarli e a questo punto metto il tonno naturale eh tonno al naturale tonno al naturale che l'olio buono ce lo mettiamo noi Oh! Nemmeno è brutta come pasta, eh? Mi sembra, mi... mi convince già dall'aspetto, vediamo un po' Quali potrebbero essere le varianti? Prezzemolo, sicuramente, se ce l'avete meglio il prezzemolo, il basilico Poi, formaggio Parmigiano no, un pecorino, mi raccomando Eccoci qua E ora proviamo un attimo a sentire com'è bella al dente questa la rigiriamo subito bella, bella condita spengo tutto mm. ho una fame non potete capire, ma poi sapete che, che ora è? è mezzogiorno, ma già ho fame io, io già ho fame oddio mm. Mm. buona buona buona ci ho messo un po' tutto poi c'è dentro casa, buonissima, buonissima. Rifatela, durante la settimana, queste sono le cose che ci dobbiamo fare. Mm.